Come state? Tutto bene? Allora, intanto questo video ha per raccontarvi un po' quello che abbiamo eh, raccontato eh, nel nostro live che c'è stato qualche giorno fa dove si parlava come sempre di vinili e in questo caso abbiamo voluto parlare di eh, colonne sonore e quindi ho fatto un salto nelle colonne sonore un pochettino più particolare che ho trovato come sempre eh, nella nostra nel nostro archivio, quindi abbiamo parlato di Hair, ma abbiamo parlato anche di Grease, mmm, John Travolta e poi siamo andati anche in Uno di Madonna House, non so se ve lo ricordate, che tra l'altro abbiamo detto che il film era stato un flop, mentre per quanto riguarda la vendita della colonna sonora, quindi del vinile della colonna sonora, era andata le stelle soprattutto in italia e poi abbiamo parlato anche di questo eh, niente male loro le donzelle mi potranno capire eh, parliamo di eh, miami vice in questo caso era il numero 3 eh, tra l'altro ehm, quando si è parlato di Miami Vice si è parlato anche del, del produttore che è stato eh, uno dei produttori che eh, ancora oggi vediamo con eh, grandi mh, appuntamenti in tv come eh, CSI oppure eh, Chicago Fire eh, invece uno che eh, mi è piaciuto raccontarvi e che spero abbiate voglia e temi anche in questo periodo di quarantena di andarvi a rivedere come film Era questa Electric Dreams Una colonna sonora dove si parla un po' di un rapporto a tre se vogliamo Di un triangolo ma un triangolo particolare Perché c'è l'amore tra un uomo e una donna Un ragazzo e una ragazza E un computer Eh sì! E, ed è stata anche questa una bellissima eh, colonna sonora eh, tra l'altro insomma delle canzoni molto belle all'interno dei quali troviamo anche i culture club con una, una loro canzone, questo è un po' quello che abbiamo eh, così ascoltato e che siamo passati a raccontare quindi eh, insomma dai vinili magari un po' più particolari eh, e quindi disegnati dai fumettisti come era stato due volte fa, siamo passati a parlare di colonne sonore e la prossima volta come anche da voi richiesto passeremo a parlare eh, di artisti, di gruppi che hanno fatto la storia della musica, qualcuno di voi ha citato i Led Zeppelin, qualcuno ha citato i Rolling Stones, insomma questo e tanto altro ne parleremo logicamente nel nostro appuntamento del dopo Pasqua, eh sì eh, ma a proposito di Pasqua beh, non posso che non farvi gli auguri di una serena e buona Pasqua nonostante dobbiamo passarla in modo un po' diverso, quindi chiusi tra le mura domestiche, ma va bene, non importa ci faremo la nostra grigliata anche sul balcone, e eh, va bene lo stesso saremo tutti uniti distanti ma uniti vicini magari anche con eh, i social tramite i social ci collegheremo e faremo il pranzo insieme anche i nostri cari in, in diretta magari eh, tramite piattaforme varie eh, quindi sicuramente una buona pasqua vi mando un uovo virtuale una colomba virtuale eh, in qualche modo ci ritroviamo invece a parlare ancora di musica perché la musica non ci abbandona mai in nessun momento della nostra giornata pensate magari di rivedere qualche film con queste colonne sonore che vi ho detto e intanto io ho un mio regalo un mio uovo di pasqua l'ho ricevuto Volevo farvelo vedere così perché ho paura che sia molto molto molto eh, delicato e questo pensierino eh, che mi è arrivato molto per, per Pasqua, molto profumoso se so dire, quindi grazie grazie grazie, un bacio e un abbraccio, ci sentiamo presto, mi raccomando, non mancate eh. e buona Pasqua a tutti, ciao!